Eh, iniziamo oggi eh, un nuovo argomento che è l'argomento delle eh, funzioni, mm? eh, che non è complesso, quindi in realtà eh, non aggiungiamo molta difficoltà al mo in questa settimana no? rispetto a quello che già eh, stiamo facendo, eh, però ci permetterà più facilmente, più agevolmente di riuscire a eh, costruire programmi di dimensioni un pochino più grandi e di, diciamo così di, articolati in un modo anche un pochino più strutturato. Um, che di che cosa stiamo parlando eh, che avanti, okay. eh, quindi eh, noi abbiamo già usato nel programmare delle funzioni no? tutte le volte che chiamiamo la print in realtà stiamo usando una funzione che è offerta dal linguaggio adesso oggi impareremo a conoscere un po' meglio qual è questo meccanismo no? con cui funzionano queste funzioni scusate il bisticcio di parole eh, e, e anche soprattutto come costruire le nostre funzioni in modo da poter articolare il programma non come un'unica lunga sequenza di codici, di istruzioni, ma proprio eh, anche spezzarla in, in varie, varie sottofunzioni che poi si richiamano l'altra, funzioni progettate da noi come dicevamo. Eh, la parte critica, l'unica parte un po' critica di questo è eh, capire un po' meglio come funziona il passaggio di parametri no? dagli argomenti di una funzione ai parametri interni della funzione stessa. Eh, noi abbiamo finora visto, eh, usato già delle funzioni come fossero diciamo così delle scatole nere, eh, cioè come sequenze di istruzioni con un nome, quindi di fatto in Python una funzione non è altro che un blocco di codice, un corpo di istruzioni a cui diamo un nome, eh, noi abbiamo usato per fare un esempio semplice una funzione round, che eh, arrotonda un numero, no? l'abbiamo già vista, arrotonda il numero all'intero più vicino oppure eh, con un determinato numero di cifre decimali che specifichiamo. Eh, l'abbiamo usata, l'abbiamo usata fin dalla prima settimana di lezione e non ci siamo posti molti problemi. C'è una funzione che si chiama round e riceve un parametro oppure due parametri, questa è la sintassi che troviamo sulla documentazione con le parentesi quadre che non sono parentesi quadre da scrivere ma indicano che quel parametro eh, è opzionale. Eh, e l'abbiamo usata senza, senza porci tanti problemi. Abbiamo imparato a chiamare la funzione, eh, in gergo si chiama eh, invocazione di una funzione, a invocare una funzione o richiamarla. Eh, significa semplicemente usare la funzione dentro il nostro codice passando uno o due parametri a seconda dei parametri che richiede, in questo caso era un numero reale, il secondo parametro tendenzialmente deve essere intero perché rappresenta quante sono le cifre decimali che mi interessano. E questa funzione restituiva un valore. Mh, che poi questo valore veniva usato per essere assegnato a una variabile, ad esempio un'altra variabile, oppure in un'espressione di calcolo, in un confronto, dove ci serviva essenzialmente. Quindi noi abbiamo imparato la cosa più semplice, che è quella di invocare funzioni, eh, e per invocare funzioni ci serve semplicemente conoscere il nome della funzione, quali argomenti si aspetta, quali parametri si aspetta, e quale valore questa funzione restituisce e cosa ce ne facciamo. Di questo, uh, di questo valore. A noi ehm, questo valore di ritorno chiaramente eh, lo chiamiamo valore di ritorno o risultato o valore restituito dalla funzione, diciamo, sono tutte espressioni diciamo così, che useremo sempre intercambiabilmente, eh, può essere utilizzato da noi all'interno di un'altra espressione, ad esempio di un'istruzione di, di assegnazione, oppure in realtà potrebbe anche essere ignorato, cioè se io chiamo una funzione e non uso il suo valore perché non mi interessa ehm, non capita nulla, cioè la funzione print non, non abbiamo mai usato il valore che la funzione print restituisce, non sappiamo neppure se ne restituisca uno hm, di questi valori, però non ci serve e quindi non lo usiamo, quindi è lecito in certo senso chiamare una funzione senza usare il valore di ritorno se questo valore in realtà non ci serve e poi il programma, una volta che ho fatto questa operazione, quindi ho, ho chiesto alla, alla funzione round di fare il suo lavoro e ho usato il risultato che mi ha restituito, il programma va avanti, va avanti sull'istruzione successiva. Quindi in un certo senso noi abbiamo il nostro programma che lo immaginiamo in questa colonna qua di sinistra, in cui passo i parametri, memorizzo il risultato della funzione in una mia variabile, questa price dell'esempio, e, e poi vado avanti. In mezzo a che cosa succede? Beh, quando io chiamo una funzione, chiaramente il round è un caso semplice semplice, ma è per capirci come meccanismo, eh, il codice passa da un'altra parte. Eh, in, in questo caso, round è una funzione di libreria, quindi questa funzione qualcuno l'avrà descritta. Non è che eh, il computer sappia da solo che cosa significa la funzione round e cosa, come deve lavorare. Qualcuno questa funzione round l'ha scritta. Tipicamente, probabilmente, l'avrà scritta in Python, oppure no, non sappiamo. Uh, immaginiamo che sia pure scritta in Python, ma è stata scritta da qualcun altro, è stata inserita nella libreria standard, in questo caso, in questa funzione specifica. Quindi all'interno del nostro programma noi abbiamo delle istruzioni, ad esempio questa è un'istruzione che abbiamo scritto noi, nel nostro programma, eh, ma il programma non solo esegue le istruzioni che scrivo io, ma eseguirà anche le istruzioni che ha scritto l'autore sconosciuto della funzione round. Quindi quando io eseguo il mio programma riga per riga alcune delle istruzioni che il programma esegue sono le mie, altre sono le istruzioni contenute all'interno delle funzioni che io chiamo. Quindi questo codice io lo sto eseguendo, il computer lo esegue, l'interprete Python lo vede, ma non l'ho scritto io. Quindi in questo modo per quello la chiamavamo una funzione come una scatola nera perché a me interessa solamente... Come si chiama, quali parametri ha e quale valore restituisce, poi come sia fatta internamente non è più un problema mio. Non è, non è mai stato un problema mio, sarà un problema, è stato il problema di chi ha costruito questa funzione. Quindi in questo caso isola un pochino, ci permette di non vedere, di non capire come viene fatto questo meccanismo di arrotondamento, ma ci accontentiamo del risultato finale. Eh, la chiamata alla funzione eh, diciamo così, eh, richiede spesso di passare dei valori. Hm? Questi valori, qui, eh, adesso impariamo un po' di terminologia perché tra un po' dobbiamo evitare di confonderci, eh, li chiamiamo argomenti nell'invocazione di una funzione. Quindi io chiamo, quando chiamo una funzione dirò che eh, 6,82 e 2 sono gli argomenti che vengono eh, forniti alla funzione nel momento in cui la chiamo. Questa funzione potrà essere chiamata tante volte nel mio programma, in tanti programmi diversi. Ogni volta che viene chiamata avrà magari dei valori degli argomenti che sono diversi dai valori precedenti. Non è un problema. Mm. Semplicemente la funzione viene chiamata in quel momento con quel valore degli argomenti e lavorerà quindi prendendo quei valori come valori, diciamo così, correnti di riferimento. Eh, esistono anche eh, funzioni che invece non hanno bisogno di ricevere argomenti. pensate ad esempio alla funzione print, eh, potete scrivere print, aperta tonda, chiusa tonda, e lei stampa una capo. La funzione random, che restituisce un valore casuale, random.random, eh, .random, aperta e chiusa tonda, non ha bisogno di nessun argomento. Hm? Non ha bisogno che noi forniamo alcun argomento. Eh, da Massimiliano rispondiamo tra un attimo perché un punto cruciale è proprio quello della differenza tra, tra argomenti e parametri. Uno sono visti da fuori, gli altri sono visti da dentro. Okay. Poi le funzioni restituiscono un valore di ritorno, valore di ritorno o valore restituito, vabbè, sappiamo cos'è e sappiamo come usarlo. Cioè quando ogni volta che io ho una funzione, dunque, come si fa così, questa, voi dove, dobbiamo, noi dobbiamo sempre immaginare che quando chiamo una funzione corrisponde a eseguire tante, tante istruzioni che sono messe da qualche parte, che qualcuno avrà scritto da qualche parte. Ma poi dopo che ho eseguito tutte queste istruzioni, tutta questa funzione viene rimpiazzata da un numero, in questo caso sarà 6.82. Quindi ogni volta che chiamo eh, 83. Perché è rotonda. Quindi ogni volta che chiama una funzione, dopo che la funzione ha terminato di eseguire le sue istruzioni, che magari sono moltissime, non lo sappiamo, la funzione restituisce un valore e questo valore sostituisce, rimpiazza la chiamata di funzione nel calcolo dell'espressione di cui fa parte. Quindi qui è come se scrivessimo price uguale 6,83, semplicemente questo 6,83 noi non lo sapevamo prima, ce l'ha dovuto calcolare la funzione stessa. Questo per dire che io una funzione la posso mettere, la posso inserire ovunque nel programma, ovunque ci starebbe un numero, ci posso mettere al suo posto una funzione, ovunque ci starebbe una stringa, ci posso mettere al suo posto una funzione che restituisca un numero o che restituisca una stringa, cioè, diciamo, diciamo così, adatta in quel contesto. Il che vuol dire che nei negli argomenti di una funzione posso a loro volta scrivere delle espressioni complicate che coinvolgono anche altre chiamate di funzioni e così via. Qui come sempre, ehm, come abbiamo già capito, anche quando parlavamo di annidamento, delle operazioni, dell'espressione, eccetera, non c'è limite, diciamo così. La regola è generale è molto semplice. Ovunque ci può stare un numero o una stringa, un, qualunque valore, ci può stare una chiamata di funzione che eseguirà le istruzioni e restituirà quel valore che viene sostituito in quel punto. Non ci sono, diciamo così, limiti alla complessità. Ehm, vabbè, qui non... È... Quindi, vi, vista, come, eh, vista come scatola nera, no? eh, la funzione semplicemente è un blocco che no, di cui non mi interessa come è fatta dentro, ma mi interessa solamente quali argomenti vuole, desidera e quale valore restituisce. Fino a qua abbiamo visto solamente la funzione vista da fuori, ok? Come se usassimo nella nostra vita solamente funzioni fatte da altri. Se io voglio usare una funzione fatta da un altro, mi servono solamente queste cose. Come si chiama? Quali argomenti devo passare? Quale valore viene restituito? Con quale regola? Basta. Mm? Mm. Ehm, non ci serve sapere come la funzione sia stata implementata da qualcun altro, se la vediamo come scatola nera. Eh? Ovviamente ehm, noi vogliamo fare il passo oltre, vogliamo imparare anche noi a costruire le nostre funzioni. Ma tutto questo ragionamento sulla scatola nera, sulle informazioni minime che servono per chiamare una funzione, servirà anche a noi quando progettiamo una funzione, dobbiamo pensare, costruire una funzione pensando a chi la deve usare. Chi dovrà usare la nostra funzione, eh, la potrà, la dovrà vedere, se l'abbiamo progettata bene, eh, la potrà usare semplicemente avendo quelle informazioni minime che noi avevamo chiamando la funzione round o la funzione print quali argomenti ti passo, come ti chiami, quali argomenti ti passo e che valore mi restituisci. Basta. Quindi noi dobbiamo fare in modo che quando costruisco una funzione, questa funzione abbia solamente bisogno di sapere queste cose e non debba conoscere nulla del resto del mio programma, nulla del resto della mia applicazione. Abbiamo già visto, vedendole come scatole nere, abbiamo già usato tutta una serie di funzioni. Io qua ho provato a prendere le funzioni di libreria predefinite nella libreria standard, e evidenziare quelle che abbiamo già usate, cioè quelle che sono in rosso, secondo me le abbiamo già usate tutte, ehm, quelle che sono in verde, potete dare un'occhiata, magari alcune abbiamo usate, altre no, ma potete tranquillamente guardare, le possiamo già usare in questo momento, quelle che sono indicate in giallo sono le funzioni che useremo da adesso in avanti, sono funzioni che non abbiamo ancora, non abbiamo ancora avuto modo di vedere, ma le useremo, dicerei, tutte... Eh, abbastanza pesantemente. Mm. Ehm, ma noi sappiamo già che non, non mi devo non mi, eh, necessariamente limitare alle funzioni che ci sono nella libreria standard, perché la libreria standard eh, contiene già una serie di moduli aggiuntivi. Noi abbiamo visto random, ad esempio, abbiamo visto math, che sono i moduli che posso importare, e mi forniscono funzioni in più, costanti in più, variabili in più. Mm. Qui ci sono alcuni, alcuni moduli che abbiamo che ho provato a, a, a evidenziare tra tutti i moduli della libreria standard, se andate su questo link modulindex.html vedete che ci sono pagine e pagine no, di moduli, ciascuno con tutte le funzioni che definisce. Ci cioè, sono più di 200 moduli nella libreria standard, anche qua. Ehm, basta semplicemente importare il modulo corrispondente con la sintassi che abbiamo già imparato a conoscere importa il modulo o importa una funzione all'interno del modulo questo sintassi l'abbiamo già vista la terza settimana di corso e poi abbiamo già anche eh, accennato anche se non lo useremo particolarmente diciamo così nel programma principale del corso la possibilità di eh, aggiungere dei moduli che non siano eh, già preinstallati nella nella libreria standard eh, e quindi scaricare da c'è cioè questo PyPy che è un repository diciamo così gestito dai vari sviluppatori di Python, che è un catalogo con non 200, ma 200.000 moduli nuovi disponibili, pronti a essere importati, eh, e quindi basta semplicemente eh, con un comando di installazione oppure direttamente da PyCharm eh, indicare quali sono i moduli che ci servono e vengono scaricati e importati nel nostro programma. Mm. Eh, Queste sono le videate. No? che vanno sotto il nome di Interprete Python, con l'elenco dei moduli aggiuntivi che l'installazione corrente di Python contiene. Se cliccate su questo più, potete andare a ricercare nel catalogo di tutti i moduli aggiuntivi quello che vi serve e questo viene aggiunto al vostro progetto. Quindi abbiamo tutto un mondo, tutto un mondo di funzioni già esistenti, partendo da queste, diciamo le più semplici, che non hanno bisogno di nessun import, oppure quelle della libreria standard di cui basta importare un modulo che possiamo usare qualcuno ha fatto per noi saranno anche complicate saranno anche complesse ma noi semplicemente le usiamo in modo semplice nome, argomenti, valore di ritorno eh, la cosa cambia quando vogliamo noi costruire una funzione e qui diventa la parte interessante no? eh, proviamo a pensare a un esempio molto molto semplice eh? una funzione per calcolare in questo caso il valore e il volume di un cubo, quindi lato alla terza alla fine, no? lo sappiamo tutti. Eh, quindi cosa fa, vista come vogliamo realizzarla, non c'è in libreria, non c'è in libreria una funzione che calcola il cubo. Eh, allora la inventiamo noi e ci chiediamo innanzitutto questa funzione, vista come scatola nera, cosa dovrà ricevere e cosa dovrà produrre? Cioè, se questa funzione cubo eh, la vediamo come scatola nera, mi chiedo quali e quanti argomenti ha bisogno di ricevere e quale valore di ritorno calcola. Quindi in questo caso avrà bisogno di un valore che rappresenta il lato, chiaramente, e restituirà un valore che rappresenta il volume. Quindi, un argomento di tipo float e eh, come unico argomento della funzione. Ehm, qui nella, nella slide sono scritte, diciamo così, lo stesso concetto è scritto con i nomi inglesi, ma eh, perché sono quelli che abbiamo preso, diciamo così, seguendo il libro. Eh, quindi immaginiamo che la funzione si chiami vol cube volume, mm? abbiamo scelto come nome della funzione cube volume e ci serve un argomento, questa funzione ha bisogno di un argomento solo, che in questo caso chiamiamo side length, cioè la lunghezza del lato. Allora, per costruire una nuova funzione usiamo una sintassi molto semplice che fa uso della parola chiave def. Def sta per definisci, definisci una nuova funzione. E, la, e la, la creazione di una funzione si fa usando def, nome della funzione, e poi tra parentesi tonde l'elenco degli argomenti. Che la funzione può ricevere. Eh, L'elenco degli argomenti ci pone un po' di problema perché io quando ho costruito una funzione non so qual è l'argomento che verrà usato per chiamare questa funzione cioè mi, da, mi chiederai di calcolare il volume di un cubo di lato 1, di lato 7, di lato pi greco mezzi, quindi in realtà gli argomenti non li conosco. Allora ciò che faccio è indicare il nome di una variabile fittizia che chiamo parametro o variabile parametro o parametro formale, a vari nomi questo tipo di variabile, che eh, prende il posto, indica il posto dove verrà inserito l'argomento, eh, dove quando qualcuno chiamerà questa funzione verrà inserito il valore dell'argomento. Quindi questa è una variabile temporanea, una variabile che non esiste se non nel contesto della funzione, che nel momento in cui la funzione viene chiamata, assume il valore dell'argomento passato. Quindi è un po', io la vedo così, eh, noi abbiamo questa scatola nera, eh, dall'esterno passiamo un argomento, che può essere una variabile, che può essere un valore, che ne so, 3.5, e dall'interno della funzione questo argomento si chiama side length. Th. Questo è il parametro. Che altro non è che una variabile che esiste solo dentro la funzione e questa variabile viene inizializzata, creata con il valore dell'argomento. Quindi se io chiamo la funzione qVolume con un argomento 3,5 il codice della funzione che dobbiamo ancora scrivere verrà eseguito con la variabile sideLength inizializzata al valore 3,5. Se poi subito dopo chiamo di nuovo la funzione qVolume con, con un argomento di 7, allora questa funzione, il codice verrà nuovamente eseguito, questa volta con, la, con una variabile sideLength diversa dalla precedente che viene inizializzata col valore 7, cioè il valore dell'argomento. Quindi noi, eh, se siamo fuori dalla scatola, se stiamo chiamando una funzione, stiamo passando dei valori che chiamiamo argomenti. Questi valori vengono copiati all'interno di variabili interne alle funzioni che chiamiamo parametri o, variori, eh, o variabili parametro. Di questi parametri noi dichiariamo all'inizio, quando chiamiamo una funzione, dichiariamo il nome sempre in Python, ho il nome di una variabile che però verrà inizializzata quando, ehm, quando la funzione viene chiamata. È una variabile diversa da quella di partenza. Ok? Qui viene semplicemente copiato il valore, copia il valore. Il fatto che sia una copia in parte comincia a rispondere alla domanda di Michele, ma su questa risponderemo più approfonditamente tra un attimo, perché è chiaramente un punto chiave. Ehm, una volta che ho definito la funzione, eh, quindi definito, chiamiamola l'interfaccia della funzione, cioè come si, fa, come, come si chiama, come si può invocare il nome e i parametri, I parametri della funzione sono diciamo, i posti in cui vanno inseriti gli argomenti quando chiameremo la funzione stessa. Eh, quindi eh, non confondiamoci con questi due termini. Quando parlo della, funzione defini della definizione di funzione, questo qua è un parametro, e userò il valore del parametro all'interno della funzione. Quando parlo, penso di chiamare la funzione, di invocarla, per farmi calcolare un cubo, allora quello è un argomento, eh? Eh, ossia il valore corrente con cui deve essere chiamata questa funzione. Il nome corretto sarebbe sempre usare variabile di tipo parametro. Eh? O qui Nelle slide abbiamo abbreviato come variabile parametro, e parlando lo abbrevieremo ancora di più dicendo semplicemente i parametri della funzione. Per ricordarci che però sono questi parametri non sono una cosa strana, ma sono semplicemente delle variabili che vivono dentro la funzione. E essendo variabili che vivono dentro la funzione le posso usare. Quindi qui ad esempio per calcolare questo volume eh, uso la variabile side length, che è una variabile che non ho inizializzato io. Cioè io non ho mai scritto, attenzione, qualcosa come side sideLength uguale 7.0 non l'ho scritto dentro la funzione, quindi voi vi dite ma sta variabile qua da dove arriva? sarà non definita no, sì che è stata definita è stata definita come parametro e quindi viene creata nel momento in cui la funzione viene chiamata e assume, viene inizializzata automaticamente col valore dell'argomento che il chiamante ha passato alla funzione stessa e quindi dentro la funzione quindi questo è, non, non devo farlo, no? Assolutamente, perché questa variabile è già creata per me, non la devo creare io, non la devo inizializzare io, è stata creata e inizializzata da chi ha chiamato la funzione. Il parametro è una variabile che viene inizializzato con un valore numerico, in questo caso, che chiamiamo argomento. Quindi l'argomento è il valore eh, usato per inizializzare la variabile. Okay? Poi dentro la funzione lo posso usare, questo parametro come se fosse una normalissima variabile, posso fare qualunque cosa potrei fare con una variabile normale. Eh, vediamo un attimo di, di usarlo. No? Allora, invece di guardare sulle slide a questo punto proviamo a scriverlo direttamente nel codice. Facciamo un programmino che si chiami volume cubo. in cui definiamo questa funzione abbiamo detto def eh, qvolume che riceve un parametro, una, eh, riceve un parametro la, la, la, la definizione è giusta qui siamo nella definizione di funzione quindi parliamo di parametri quindi definisce una variabile di tipo parametro che si chiama eh, side length due punti eh, il due punti ormai lo sappiamo c'è in tutte le sintassi python che richiedono di definire un blocco no? abbiamo visto i due punti dopo l'if dopo il while, anche dopo il def perché eh, questa è la riga di intestazione della funzione e dopo questa riga ci sarà il blocco di istruzioni che deve essere eseguito e in questo caso abbiamo detto volume uguale side length al cubo eh, al cubo e poi, questa istruzione return è abbastanza intuitiva, ma la, la, la analizziamo meglio tra un attimo. No? Eh, il valore che la funzione restituisce al chiamante la indichiamo con la parola chiave return. Quindi noi abbiamo, per definire funzione, abbiamo due parole chiave nuove del linguaggio. Def, che introduce la definizione di funzione, e return, che eh, specifica qual è il valore che la funzione restituisce al suo chiamante. Qui abbiamo definito questa funzione. Possiamo eseguire il programma e il programma non fa niente, ovviamente. Il programma non fa niente perché io ho definito la funzione ma non l'ho mai usata, non l'ho mai chiamata. Definire una funzione è come dire, ok, c'è una funzione, la costruisco, la definisco lì e poi... Ehm, qualcuno ne avrà bisogno, qualcuno la potrà usare. Cioè è un po' come abbiamo visto prima la funzione round, non è che la funzione round si chiama da sola, la funzione round è lì, tra le funzioni disponibili, quando qualcuno la chiama, la lavora. altrimenti sta lì e non fa nulla. Okay? Eh, quindi dobbiamo in qualche modo usare il valore di questa funzione, usarla. Allora, qualcuno può, sta suggerendo, non so se ho capito bene il suggerimento, di dire ma stampiamolo anche il volume, se no non stampa niente, se no non vedo nulla. Eh? Allora, proviamo a eseguirla in, in questo modo e poi ragioniamo se abbiamo fatto una cosa buona o no. Se io eseguo il programma, il programma no, non mi ha stampato nulla. Non mi è stampato nulla perché? Ma Perché nonostante io abbia scritto un print, la funzione non è mai stata chiamata. Quando voi eseguite il codice Python e lui incontra una definizione di funzione, l'interprete legge questa funzione e la mette da parte, ma le istruzioni della riga 2, 3, 4 non vengono fatte, non vengono fatte in momento, nel momento in cui la funzione viene letta, vengono fatte solamente quando la funzione verrà richiamata. Allora possiamo chiamarla più, più sotto, definiamo una variabile lato che sia 3.5, eh, diciamo, chiediamo qual è il volume solido della funzione chiamandola QVolume volume parentesi lato e poi stampiamo il valore del solido, eh, il, lato, il volume del cubo di lato lato è pari a, chiamato qua solido, quindi la differenza qual è? è che qui sto usando la riga 7, usando una funzione, qui non è molto diverso da chiamare la funzione round, la funzione int, la funzione seno, sqr, radice quadrata L'unica differenza è che è una funzione che mi sono definito io qua sopra e non ho semplicemente preso dalla libreria. E quindi assegno un valore, eh, lo uso, eh, prendo il valore di ritorno e stampo il risultato. E quindi se io faccio run di questo mi dirà che il volume del cubo di lato 3.5 è pari a 42,875. Allora, a questo punto vedete che abbiamo stampato anche 42.35 dentro la funzione qui alla riga 3, perché volevamo riuscire a vedere qualcosa e adesso ci accorgiamo che forse non è stata una buona idea. Forse non è stata una buona idea, perché perché io quando costruisco la funzione non so a che cosa servirà, non so che uso ne vorrà fare l'utilizzatore di quella funzione. Allora, se l'utilizzatore della funzione vuole solamente fare questo, allora va bene, potrei stampare io il volume qua dentro e quindi evito in certo senso a chi chiama la funzione di, eh, di doversi lui fare lui la stampa ma se io per assoluto dovessi fare un programma che calcola la somma dei cubi dei numeri da 1 a 100 lo posso fare no? eh, lo posso fare come Beh, semplicemente chiamando quella funzione tante volte, quindi somma uguale 0 eh, for eh, lato in range 1, 101 quindi per tutti i numeri da 1 a 100 somma uguale somma più cube volume di lato e alla fine sarò print eh, la, i, la somma dei cubi dei primi 100 numeri, è eh, somma. Quindi io uso la funzione QVolume tante volte, dentro un ciclo la chiamo 100 volte, ma poi voglio stampare un valore solo alla fine. Se eseguissi il programma così, lui mi stamperebbe tante schifezze che non mi servono, cioè tu i vari cubi dei numeri, e poi in realtà in l'unica... Realtà l'unico valore che mi serve davvero è questo qua in fondo quindi in questo caso per tornare al, all'idea di prima eh, io, quando io costruisco la funzione non so se questo valore ha senso stamparlo subito o no perché non so se chi usa la funzione ha bisogno di stamparlo subito o no nel dubbio io non lo stampo io faccio il mio lavoro ma hai detto di, di, di calcolare un cubo? calcolo un cubo poi il valore di ritorno fatene ciò che vuoi. Vuoi stamparlo subito? Stampalo subito. Ti serve per fare altri conti e dovrai stampare solamente il risultato a valle di altri conti? E eh, vabbè, non c'è problema, te lo stamperai tu. Quindi la, la, la, la, lo scopo di una funzione deve essere ben definito no? da questo punto di vista. Quindi in questo caso se riseguo il programma, lui chiamerà la funzione QVolume la prima volta col valore 3.5 e mi stampa il risultato. E poi la chiamerà tante altre volte, in questo caso cento volte, eh, e ogni volta con un valore diverso dell'argomento passato. Um, proviamo, giusto per vedere ancora una volta, a eseguire il programma passo passo. Quindi io ho lanciato il programma in modalità debugger in esecuzione passo passo. No? Quindi ovviamente quando il programma parte il debugger si posiziona sulla prima riga. Quando vado all'istruzione successiva, l'esecuzione, come vedete, salta direttamente dalla riga 1 alla riga 5. Questo perché il corpo della funzione non viene eseguito quando la funzione è definita ma verrà eseguito quando la funzione verrà chiamata. Okay? Quindi in questo momento, come dicevamo prima, immaginatevi proprio che il compilatore Python, l'interprete Python, vede questa def e mette da parte il codice. Dice, beh, quando mi, questo qua definito una funzione che si chiama cute volume, quando mi servirà so dove andare a prenderla. Okay? Ehm, e quindi posso andare avanti, volume del cubo lato. Vado avanti, ecco, vedete che qui sono andato avanti dall'istruzione 6 all'istruzione 7 e non è successo nulla, nel senso che ho passato il valore 3.5 e ho ricevuto il valore 42. Perché se io uso questo tastino qua in debug step over, il tastino step over non entra dentro le funzioni che vengono chiamate, cioè passa all'istruzione successiva dalla riga 6 alla riga 7 e anche se ci sono delle chiamate di funzioni le esegue tranquillamente ma non si ferma, non entra dentro le funzioni. Questo è il comportamento normale che ci interessa quando stiamo chiamando delle funzioni fatte, ehm, fatte da noi, scusate, fatte da, da altri che sono in libreria, e quindi viene stampato questo valore. Se io provo a riprendere da capo, sempre passo passo, e uso non questo tastino step over, ma step into, che è quello a fianco, si comporta in modo diverso, Vabbè, allora, ovviamente la, prima, la definizione di funzione viene sempre saltata, lato uguale 3.5 viene eseguito, adesso siamo in un'istruzione in cui viene richiamata una funzione, step over l'abbiamo già visto prima, esegue la funzione e va avanti, step into mi fa vedere cosa succede entrando dentro la chiamata di funzione, quindi se io premo questo tastino step into, che sono sulla riga 6, fermo sulla riga 6 con la variabile lato che vale 3,5, il controllo passa alla riga 2, quindi ero sulla riga 6 e a un certo punto sono saltato alla riga 2. Perché? Perché nella riga 6 ce l'ha chiamata la funzione QVolume e quindi in quel momento il, il Python dovrà eseguire le istruzioni che fanno parte del corpo della funzione stessa. Guarda cosa succede qua sotto. Sotto ci sono due righe, globals e cube volume. Prima ce n'era una sola, c'era solamente la riga che si chiamava globals, che diceva questo, diciamo così, cosiddetto frame, no? sono i vari ambiti in cui sono definite le variabili. Dall'ambito globale siamo entrati in un ambito della funzione, dentro il quale vediamo le variabili della funzione, side length. Nell'ambito globale vedevamo le variabili lato ad esempio che avevamo definito. Quindi quando chiamo una funzione si apre una parentesi, si apre un piccolo mondo che è l'ambito nel quale la funzione vive. E quindi qua vediamo la sequenza di chiamate dall'ambito globale, o che è il file Python principale. Ho chiamato questa funzione. Su questo ci torniamo eh? tra un attimo. Come vedete, sono arrivato alla prima istruzione, la riga 2 della funzione la variabile sidelength è stata inizializzata col valore 3.5. Perché sidelength vale 3.5? Perché nel momento in cui l'ho chiamata, la variabile lato valeva 3.5. Però la variabile lato della riga 6 e la variabile sidelength della riga 2 sono due variabili diverse, indipendenti. Semplicemente sidelength viene inizializzata con il valore corrente di lato nel momento in cui la chiamata, nel momento in cui la funzione viene chiamata. Da quel momento in avanti sono due funzioni, sono due variabili, scusate, indipendenti. Um, ok, a questo punto, questa è una variabile che ha il valore 3,5, faccio i calcoli che devo fare, lo segno volume, che io faccia step into, step over, è assolutamente indifferente, tra, perché tanto qua non c'è una chiamata di funzione, solamente quando faccio una chiamata di funzione che cambia la l'effetto e quindi eh, calcola il volume che è 42,875, tutti lo sappiamo fare a memoria e poi incontra l'istruzione return. Così rispondo anche ad Emanuele, eh, lo riprendiamo sulle slide, ma vediamolo qua che secondo me si capisce meglio. L'istruzione return dice qual è il valore finale che questa funzione, eh, che questa funzione restituisce. Quindi questa funzione, quando viene chiamata con l'argomento di 3,5, deve restituire il valore di 42,8, perché questo è il valore solido, diciamo così, che vogliamo segnare al, solido, al volume del solido. Quindi l'istruzione return definisce quello che è il valore finale della funzione. Perché se io facessi, se non avessi questa istruzione return, semplicemente lui calcola volume, e andiamolo a vedere sotto, nell'ambito della funzione QVolume, adesso ho due variabili che sono definite side length che mi è stata definita in automatico dal parametro variabile e volume che mi sono creato io qua alla riga 2 però non c'è nulla che dice questa, qual è il valore finale che deve restituire questa funzione, deve restituire questo, deve restituire quell'altro, deve restituire la metà di questo boh, eh, sono io a dirlo con l'istruzione return l'istruzione return che cosa fa? prende questa espressione che c'è sulla destra volume in questo caso c'è cioè il valore di questa variabile e lo usa al posto di tutta la chiamata di funzione quindi è come a questo punto quando io cliccherò su, sul debugger per andare ancora avanti di un passo è come se al posto di q volume di lato tutta la chiamata ci fosse scritto 42,875 e infatti eh, o sono uscito dalla chiamata, questa funzione QVOLUME ha restituito un valore che viene assegnato adesso a solido e solido viene, vale 42,8. Quindi, return serve per restituire un valore e questo valore restituito viene usato nel punto in cui ho chiamato la funzione. Se notiamo, siamo usciti dalla funzione e qua sotto è scomparsa la funzione QVOLUME, non c'è più. Tutto l'ambito in cui la funzione vive, fatto dalla variabile sideland, dalla variabile volume, esiste solo fin tanto che la funzione è attiva. Quindi dal momento in cui la chiamo al momento in cui la ritorna. Quando la funzione è finita io non vedo nulla, non vedo più nulla delle sue variabili, dei suoi valori, perché oramai quella funzione è stata spenta, è stata messa via. Se io andassi avanti nel programma, Vediamo che qui beh, la funzione range, qui abbiamo di nuovo la chiamata di cube volume, se entro dentro la funzione, quindi faccio uno step into qua, lato vale 1, verrà di nuovo attivata, la vediamo sotto, l'ambito cube volume della funzione, questa volta side length, manco a farlo apposta, è stato inizializzato col valore 1 perché è il valore corrente del lato, della variabile lato in questo punto all'istruzione 12 e ovviamente anche qua posso segnare il volume e così via un'altra cosa che voglio farvi notare finché la funzione è attiva quindi prima di ritornare quando la funzione è poi scompare che se io va, guardo l'ambito QVolume vedo solamente queste due variabili SideLength e volume se guardo l'ambito globals vedo le variabili lato solido somma ma non vedo le variabili interne alle funzioni Ogni ambito ha una sua visibilità ristretta, ben definita. Quindi dalla funzione non posso vedere le variabili che sono nel resto del codice. E dal resto del codice non posso vedere le variabili che sono dentro la funzione. Se no che scatola nera sarebbe? Se ognuno potesse vedere le variabili dell'altro e viceversa. Lo stiamo costruendo proprio in questo modo. Quello che succede dentro la funzione rimane dentro la funzione. L'unica cosa che è visibile dall'esterno della funzione è il valore di ritorno, ma queste variabili sono variabili, diciamo così, eh, private, in un certo senso, della funzione. Anzi, private di questa specifica chiamata della funzione, perché questa variabile volume, che adesso vale 1, se io vado avanti con l'esecuzione del codice e vedo la seconda chiamata con sideland vale 2, vedete che volume non c'è più. Sotto. Perché non c'è più? Ma c'era prima. Sì, ma prima era la chiamata della funzione con l'argomento 1, adesso la funzione la sto chiamando un'altra volta con l'argomento 2 e lei da 0 si ricrea di nuovo delle nuove variabili. Quindi sono variabili private di ogni singola chiamata della funzione. Quindi una funzione non può né vedere i valori delle variabili del codice chiamante né vedere i valori della stessa funzione quando è stata chiamata prima quindi ogni chiamata di funzione è veramente scatola nera riceve i valori e deve lavorare riceve i valori degli argomenti e deve lavorare solamente con quelli allora questo in parte spero che risponda ad alcune delle domande che avete fatto eh, ad esempio Simone che mi chiede se al posto di lato avessimo messo side length eh, immagino sulla riga 12 o sulla riga 6 ecco sarebbe stato un, un errore perché eh, quella variabile side length qua non è definita. Se io avessi, facciamo un'altra cosa più semplice, se avessi, stoppo il programma, se avessi chiamato questo lato, e quindi anche questo lato ovviamente, a parte la confusione, secondo voi cosa succede? Non succede nulla, semplicemente questo lato, questa variabile qua, definita nella riga 5 e usata nella riga 6, non c'entra niente con la variabile lato definita nella riga 1 e usata nella riga 2 sono due variabili diverse che per nostra sfiga si chiamano lo stesso, stesso nome e quindi ci confondiamo noi ma il compilatore non si confonde se io vado passo passo come prima io avrò una variabile lato dell'ambito globale che funziona come prima e poi una variabile lato vedete qui c'è scritto lato 3,5 guardo in globals, c'è scritto lato 3,5 ma sono due variabili diverse che casualmente hanno lo stesso nome e non casualmente ma perché l'ho fatto opposta hanno lo stesso valore perché una viene inizializzata dall'altra quindi non ci sono sovrapposizioni se anche chiamate più variabili con lo stesso nome questo eh, lui si a volte dà un warning che dice attenzione che questo nome va a nascondere l'altro nome eh, hai più variabili con lo stesso nome e quindi rischi di confonderti tu ma il meccanismo di chiamata non dipende dal nome della variabile hm? ehm, quindi rimettiamo sull'altra side length così è più chiaro Ops. side length così e così Un'altra domanda eh, di, Ma di Massimiliano mi dice Ma le funzioni le posso mettere dopo il codice principale? Proviamo. Non c'è nulla di più facile che provare a prendere e spostare qua sotto. Ecco, vediamo già subito che qualcosa non va perché alla riga 4 eh, Python mi dice, attenzione, che il eh, QVolume è un nome che non conosco. Stai facendo riferimento al nome di una funzione che io non conosco, non ho trovato da nessuna parte. Quindi la regola è che una funzione va definita prima di essere chiamata prima che arrivare alla chiamata di una funzione de l'interprete deve aver visto la definizione di quella funzione se cioè, no lui non sa che cos'è quel nome Q volume non sa che cosa farcene quindi le funzioni vanno definite prima e il programma principale diciamo così inizia da qua inizia da qui Um, Alessandra mi chiede se volessimo calcolare due volumi diversi di due, eh, di due cubi diversi non c'è problema no? Io qua ho calcolato il volume di uno e subito dopo calcolo eh, che ne so un altro lato uguale 77 e stamperò la stessa cosa quindi faccio un run e mi dice che eh, scusate era altro lato il volume del cubo di lato 3,5 è pari a 42 lo sapevamo il volume del cubo di lato 77 è pari a questo numerone 400.000 erotti non so se era questo che intendevi Alessandra come quando dicevi eh, due volumi diversi. Cioè ogni volta che calcola, che chiama la funzione QVolume, lei prende l'argomento che gli ho passato e, ehm, e lo usa indipendentemente dal fatto che un attimo prima abbia fatto lo stesso conto con un altro argomento. Mm? A Samuela Chiara io rispondo tra un attimo. Eh sul discorso di mettere la funzione in un altro file cerchiamo prima di capire il meccanismo poi cerchiamo invece ovviamente cerchiamo, cercheremo di separarle per, per lasciarle più, eh, più pulite mm. un altro paio di domande eh, che erano rimaste indietro qualcuno mi chiede ma io una funzione può restituire un valore vero o falso? sì, può restituire un intero? sì, può restituire una stringa? sì, può restituire un, un, un float? sì Dipende tutto da che cosa restituisco nell'istruzione return. Okay. Se nel return restituisco un flag booleano, semplicemente quando uso la funzione, al posto del chiamato di funzione, sarà restituito il valore true o il valore false. Se restituisco una stringa, sarà restituita una stringa e così via. Quindi non c'è nessuna limitazione al tipo di valore che restituisco, l'unico vincolo, che lo vedremo meglio tra un attimo nelle slide, eh, è che posso restituire un valore solo. Mentre invece i parametri possono essere gli argomenti, No, i parametri possono essere più di uno e quindi quando chiamerò una funzione, a questa funzione dovrò passare più di un argomento. Um, Un'altra particolarità... Um, allora, cioè, no, prima rispondo a Filippo che mi chiede... Allora, Samuele mi dice potremmo anche mettere lato come float di un input, sicuramente, cioè questo qui l'ho inserito come costante, eh, come variabile assegnata a una costante, e questo potrebbe essere benissimo input. No? Quindi chiedo all'utente il lato e lui mi stampa il valore. Um, Filippo mi chiede si possono fare funzioni all'interno di funzioni, uh, sì, in, però la tua do domanda può avere due, risposte diverse, due significati diversi. Uno è posso chiamare una funzione dall'interno di una funzione, che è l'interpretazione più semplice, e la risposta è ovviamente sì, nel senso che se io anziché il cubo del volume dovessi fare la radice quadrata del cubo del volume perché che ne so quale figura geometrica ho, potrei usare, che ne so, mat.sqrt al eh, posto di importare mat, e quindi dall'interno di una funzione definita chiamo un'altra funzione. In questo caso ho chiamato una funzione di libreria, ma posso benissimo chiamare una funzione che decido io, che mi costruisco io, quindi posso avere tante def di funzioni e all'interno di una funzione posso richiamare eh, qualunque altra funzione eh, di libreria oppure definita da me tranquillamente. Quindi la funzione, una chiamata funzione si può inserire ovunque, sia dal corpo del programma principale, sia dal corpo di una qualunque altra funzione. L'altra interpretazione della domanda di Filippo è, ma se dentro il corpo di una funzione posso fare def di un'altra funzione? Uh, la risposta è sì, ma è raramente necessario. In questo caso creerei una funzione privata di una funzione esistente. Evitiamo, si può fare, ma magari evitiamo di, di complicarci la vita su queste cose. Okay? Um, voglio fare un altro esperimento con voi. Cosa succede se io qua scrivessi side length uguale 0? Allora, lo, lo posso fare e che cosa succede? Allora, lo posso fare sì, perché abbiamo appena detto che la variabile parametro è innanzitutto una variabile, come tutte le altre. Ok? E quindi questa variabile diventa zero, viene messa a zero. Ma allora io mi chiederei, dopo, quindi. Eh, Side length era uguale al lato. Ho messo side length uguale a 0, non è che mi mette anche lato a 0? Cioè quando io stamperò lato sotto, poiché lato quando ho chiamato la funzione è diventato side length? E side length lo metto a 0. Anche lato diventerà 0? È la domanda che mi faccio. Cioè una funzione, quando la funzione modifica un proprio, un proprio parametro. Va anche a modificare l'argomento corrispondente? Allora, se vi ho convinti prima, facendovi vedere che sono variabili diverse, la risposta è unanime, dovrebbe essere no, giustamente. Quindi una funzione può modificare la sua variabile parametro, il suo style, può fare ciò che vuole, okay? ma di sicuro qualunque cosa faccia la funzione sui suoi parametri non può avere effetto sulla variabile che è stata usata come argomento okay? quindi anche se volessi non potrei vediamo come funziona e, e poi capiamo perché mai potrei volerlo fare quindi rifacciamo un debug di questa cosa strana allora lato uguale a 3.5 soldo uguale volume del lato step into volume l'ha calcolato ecco quando io vado avanti faccio questa istruzione vedrò che side length è stato effettivamente messo a zero ma ho messo a zero questa variabile che vive nell'ambito della funzione coVolume, non ho messo a zero la variabile lato che, con, che è una variabile separata che vive nell'ambito del programma principale e quindi eh, non, mh, non ho No? Non ho effetto, non ho nessun effetto sulla variabile principale. Questa sellent uguale a 0 vabbè, eh, l'ho modificata, ma poi quando faccio il ritorno farò sempre il return del volume e, e basta. In questo caso ovviamente non serve a niente. Se avessi messo, allora, anche il, mi dice se avessi messo sellent uguale a 0 prima di volume, eh sì, sarebbe stato, in questo caso sarebbe stato dannoso. In questo caso non serve a niente. Ho modificato il valore di una variabile che poi non uso più. Se l'avessi messo qua sarebbe stato un errore perché a questo punto avrei preso il valore del parametro 3.5, ehm, è stato ricevuto e subito dopo lo cancello, lo metto a 0 e quindi calcolerò il volume di eh, un cubo di lato 0. Quindi mi darà sempre 0 come risultato, quindi in questo caso è, è, è, sbagliabile. è sbagliato. Hm? Eh, perché lo, lo, mh, lo, lo vorrei perché sono entrato in questa discussione Ma proviamo a fare un altro esempio eh, pre prendo un altro file per semplicità eh, vogliamo fare una funzione che incrementa un valore eh, passato come parametro quindi io avrei una funzione incrementa che riceve un valore x e semplicemente fa x uguale a x più 1 e quindi visto che sono pigro non voglio scrivere somma uguale somma più 1 io uguale più 1 eccetera eccetera più avanti nel mio codice potrò fare nel codice principale eh, a uguale 1 e poi faccio incrementa di a tre volte e quindi potrò stampare alla fine il valore di a questo è quello che potrei pensare di fare Purtroppo, o per fortuna, vedete voi, non funziona. Se io eseguo questo programma mi stampa sempre 1. Okay. Perché l'abbiamo appena visto, questo x, no, uno potrebbe pensare, ma, ma se quando io chiamo la funzione inc di x, eh, in realtà al posto di x c'è a, allora è come se scrivessi a uguale a più 1. No, non è così, ok? Quando scrivo inc di A, sto prendendo il valore corrente di A, lo sto copiando dentro x e poi sto modificando questa x. Ma la modifica della x, che è la variabile locale interna alla funzione, non ha nessun effetto sulla variabile che ho usato per chiamare la funzione. Quindi la regola generale è che una funzione non può mai modificare la settimana prossima la questa regola qua non sarà più valida diventa un po' più complicato ma per ora eh, la regola che abbiamo è che una variabile non può mai modificare l'argomento che è stato passato l'argomento è A il parametro è X la variabile ha pieno controllo sul proprio parametro X ha zero controllo e zero visibilità sull'argomento A non può essere modificato eh, voi mi dite ah ma sì ma non funziona perché non hai messo il return ma io posso anche rimettere il return se volete non cambia niente lo stesso e vediamo perché continua a stampare 1 perché perché in questo caso questa funzione ritorna il valore x che sarà quanto varrà x secondo voi quando lo ritorna ditemi 2 in questo caso è 2 perché viene sempre chiamato con a che vale 1 ok eh, questo 2 che viene istituito non è usato in niente non è proprio usato perché questa inc abbiamo detto cosa succede quando chiama una funzione? prende il valore l'argomento 1 esegue la funzione che fa questo lavoro la funzione ritorna 2 e quindi è come se al posto di questo ci fosse scritto 2 ma quel 2 non viene né salvato in nessuna variabile né stampato da nessuna parte Quindi l'unico modo, vabbè, giustamente Marco mi dice però è barare, eh, allora lui dice io faccio a uguale ing di a. Certo che così funziona, ma allora così non serve fare tutto questo, basterebbe fare return x più 1 e non... il tentativo di modificare la variabile parametro non serve a niente, no? non ci ha portato a nulla, perché la a, la posso modificare solo nell'ambito in cui la, la variabile a esiste, cioè il programma principale. Tentativi di modificare una variabile del programma principale dall'interno della funzione non funzionano. Io posso preparare il valore x più 1, cioè il 2 famoso, ma poi la modifica di a davvero la devo fare nello stesso ambito in cui la variabile è definita. Quindi sono proprio mondi separati, non dobbiamo preoccuparci. Se per caso anche avessero lo stesso nome le variabili, non è un problema. Okay. Se io qua avessi quel mio vo, volume, se avessi nel programma principale, e, e qui adesso capiamo perché è importante il ragionamento che abbiamo fatto. Se nel programma principale avessi una cosa che si chiama volume anziché somma, eh, meno male che sono cose separate, che sono mondi separati. Perché io quando ho scritto il programma principale. Non ho mai immaginato, non ho mai pensato, non ho mai avuto bisogno di chiedermi ma com'è che si chiamano le variabili interne alla funzione così evito di dare lo stesso nome. No, la, variabile si può chiamare, la funzione può chiamare le proprie variabili come vuole, il programma principale può chiamare le proprie variabili come vuole, tanto sono due cose diverse. Quindi questo volume qui eh, non è la stessa variabile che c'è qui, sono due variabili diverse. In realtà Python mi dà un piccolo warning che dice attenzione che questo nome volume shadows il nome, quindi mette in ombra cioè nasconde il nome della della, del programma principale per dire attenzione che se tu pensavi di usare questa variabile volume per riferirti a questa variabile da sotto non funziona così è una coppia nuova che nasconde il nome della, della variabile precedente quindi questo eh, isolamento delle funzioni no, è, è completo non c'è possibilità di, non c'è rischio di conflitto con i nomi delle varie variabili Ok? adesso rimettiamo a posto il eh, somma perché era poi il, il, il primo valore che ci era venuto in mente um, ok eh, stavo guardando se ci sono altre domande in questo momento allora, e qui abbiamo fatto una funzione che riceve un parametro e restituisce un valore. Possiamo fare anche una funzione che riceva due parametri o più di parametri. Sì, non c'è problema, magari chiamiamo la funzione che mi calcola il volume del, boh, del... del cilindro. Da che cosa dipende il volume del cilindro? Dipende dal raggio di base e dall'altezza. Base radius, height, giusto. Ehm, allora definiamo ovviamente mi serve pi greco, quindi importiamo zio mat. E quindi il volume del cilindro sarà, quindi l'area base è uguale a pi greco per il raggio quadrato e quindi il volume eh dai, sarà uguale all'area base per l'altezza. non è cambiato nulla, avevo bisogno di due parametri, li ho definiti semplicemente uno virgola l'altro. ciascuno di questi lavora indipendentemente, cioè indipendentemente dall'altro funziona esattamente come il singolo parametro della funzione precedente quindi è possibile definire più parametri, ciascuno creerà una variabile parametro locale interna eh, e quindi possiamo fare l'esempio in cui abbiamo che so, solido uguale eh, cylinder volume di eh, possiamo dire lo stesso lato di base e l'altezza è 2.5 ad esempio e quindi scriverò che il volume del cilindro è pari a vediamo cosa viene fuori eh, sempre passo passo, perdono. Okay. ok, questa volta la prima istruzione che viene eseguita è questa import mat, passa alla definizione del, cubo, del volume del cubo, però non esegue nulla, lo mette da parte, il volume del cilindro non esegue nulla, lo mette da parte. E Quindi ho definito le funzioni. Adesso ci sono le chiamate di funzioni, le abbiamo viste prima, lo faccio con step into così ci vado dentro, calcolo il volume del cubo, crea l'ambito cui voglio dove c'è side length, calcola il volume e restituisce il valore e sono tornato qua alla riga 15 e faccio la print. Quando chiamo la funzione volume e cilindro funziona nello stesso modo. Qui ho due argomenti, uno per il primo argomento ho usato una variabile, lato, che in questo caso vale 3,5. Per il secondo argomento ho usato una costante. È uguale. Tanto quello che importa negli argomenti è il valore che hanno in quel momento, il valore corrente che hanno in quel momento. Okay? Quindi ci entro dentro, entro dentro la funzione e quindi avrò dalla riga 8 le variabili già inizializzate, i parametri inizializzati, i dati, base radius che è una variabile nuova, nell'ambito della funzione volume del cilindro, quindi la funzione volume del cubo non ce l'ho qua, e... e la base radius è inizializzata, l'altezza, la, la variabile height, è inizializzata a 2,5, che era il valore del secondo argomento, e poi mi faccio i miei conti. Eh, mi dà un certo valore, volume 96,211, quello che è, ritorno e lo stampo e mi stamperà anche questo valore. Quindi non ci, eh, non ci deve preoccupare il fatto di avere più parametri, più di un parametro di una funzione, no? di una funzione più di un parametro. Eh, vediamo anche magari tanto per vedere cosa succede il volume di una figura che sia fatta da un cubo con un cilindro sopra per dire no? composite volume quindi immaginiamo di avere una figura fatta da un cubo e sopra questo cubo c'è il cilindro ok Uh, quindi scriviamolo magari come commento quindi questa qua è una funzione che uh, calcola il volume di un solido che è composto da un cubo di lato side su cui è appoggiato un cilindro di diametro di base side ed altezza ancora side. Se non sbaglio si chiama cilindro equilatero o qualcosa di questo genere, ok? Che ha la stessa diametro di base uguale all'altezza, quindi un cilindro di cui sezioni sono dei quadrati. Vabbè, quella figura ve la immaginate così, no? Allora, in questo caso come lo posso calcolare questo? Beh, semplicemente... Posso calcolarlo come volume 1 è il volume del cubo, quindi cube volume di eh, side, volume 2 uguale eh, cylinder volume dove il raggio di base è metà della side, perché parla di diametro quindi devo dividere per 2 e l'altezza la, è uguale side e ritorna volume 1 più volume 2. Cioè, cosa ho fatto? Ho creato una funzione che a sua volta usa altre funzioni. L'ho creato perché mi interessa vederla in modalità debug per vedere che cosa succede. Ok? Immagino che la logica di questa funzione sia abbastanza semplice. Ha un parametro, questo parametro lo usa come argomento di volume per calcolare il volume del cubo del lato specificato e poi lo usa per determinare gli argomenti del volume del cilindro. Il primo argomento è il raggio, il secondo argomento è l'altezza. In questo caso sappiamo che side è il diametro di base, quindi il raggio sarà la metà. I due volumi calcolati che ho parcheggiato in due variabili locali, private, all'interno della funzione, li sommo e sono il valore complessivo. Perché volume 2 l'ho scritto con queste variabili? Cioè side mezzi perché cylinder volume richiede un raggio di base e io conosco il diametro di base. Quindi ho dovuto dimezzarlo, se questa è la domanda di Alida. Eh, allora, cosa succede? Volevo vederlo qua in debugger, come, dice, come vi dicevo, quindi andiamo in modalità passo passo, andiamo avanti qua, questo, questo, questo, ormai sappiamo che la definizione di funzioni vengono saltate, questa parte l'abbiamo già vista, ah no, sono pirla perché non ho chiamata questa funzione, quindi devo chiamarla, quindi è solido, uguale, eh, com'è che si chiamava? Composite volume dato questo lato e quindi scriviamo che print il volume del solido strano è pari strano è pari a solido ok? Quindi ci interessa qua magari mettiamo un breakpoint qua cosa arriviamo prima uh... ok, ho usato il tasto vai avanti che mi va avanti veloce fino, fino al prossimo breakpoint per non farmi passo passo tutte le cose sono arrivato qua, ok? lato, volume composto, che è una funzione e devo calcolare il mio valore del solido entro dentro la funzione e giustamente mi crea un ambito, composite volume pari al nome della funzione questo ambito contiene già inizializzata la variabile parametro che si chiama side e però la prima istruzione è una chiamata alla funzione cube volume. Se io entro dentro anche questa seconda chiamata, questo volevo farvi vedere, qua sotto si è creato un altro ambito dentro quello precedente, dopo quello precedente. Quindi la cube volume ha un suo side length che è 3,5 e un volume che è 42. queste variabili sono indipendenti da quelle della composite volume che è qua sotto, quindi se io clicco qua sopra lui mi fa vedere, diciamo così in colore leggermente diminuito, il fatto che lui è su questa riga ma è fermo su questa riga in attesa che finisca la funzione chiamata quindi qua sotto abbiamo una sorta di pila di funzioni che si chiamano l'un l'altra più in basso alla base della pila c'è sempre il programma principale che è fermo alla riga 30 in attesa che composite volume restituisca un valore e quindi ho l'ambito la funzione Compose Volume che è attiva perché l'ho chiamata e non ha ancora terminato con le sue variabili a sua volta ha chiamato la funzione volume e quindi ha aperto l'ambito all'interno no? a questa funzione l'ambito successivo eh, che è la funzione volume con le sue variabili quindi io qua posso andare avanti a piacere una funzione che ne chiama un'altra che ne chiamo un'altra ogni funzione avrà il suo mondo, il suo ambito e qua sotto avrò la mappa di quelle che sono le funzioni in sospeso poi quando vado avanti quando ritorno da questa funzione l'ambito di QVolume finisce ritorno dentro Composite Volume entro dentro Cylinder Volume quindi si apre l'ambito di Cylinder faccio i miei calcoli e al Return questo ambito si chiude e anche al Return di Composite Volume si chiuderà, lo guardiamo qua sono sulla Return si chiuderà anche l'ambito interno e ritorno al programma principale quindi questo è un meccanismo in cui entro ed esco delle funzioni eh, ogni volta che invoco la funzione eh, sì, deve essere definita prima nel codice okay? quindi io quando scrivo composite volume questa funzione deve essere definita prima in realtà potrei fare ma non consiglio eh, una cosa di questo genere queste due funzioni le potrei mettere dopo, così vediamo la regola generale che è un pochino più complicata, le potrei anche scrivere sotto e quindi ho chiamato la funzione QVolume alla riga 8 ma la funzione QVolume effettivamente è solo stata definita alla riga 13. È un problema? No, non è un problema perché la funzione alla riga 8 non viene chiamata, l'importante è che la funzione sia definita quando verrà chiamata quando verrà chiamata è qui alla 32 che poi chiama la 9 ma la 32 ho già superato la 13 quindi io posso definire le funzioni in qualunque ordine purché quando chiamo la prima di queste funzioni tutte le funzioni che mi servono siano già state definite prima quindi praticamente la regola pratica è tu all'inizio del programma definisci tutte le funzioni non ti preoccupi più di tanto dell'ordine con cui le definisci e poi però le userai le chiamerai solamente dopo in fondo quindi le funzioni si possono anche dichiarare in un ordine diverso dall'ordine di, di, di dipendenza di chiamata essenzialmente, semplicemente perché come abbiamo visto prima all'inizio del programma le funzioni non vengono eseguite, non entro dentro ma semplicemente vengono messe da parte l'importante è che quando ci sia poi la chiamata io abbia da parte la funzione che mi serve e tutte le funzioni che a lei servono ehm... Volume 2, eh, Filippo, perché ah, voi siete tutti fissati su questo mezzi? Allora, la funzione Cylinder Volume richiede il raggio della base del cilindro. Il, la funzione composite Volume eh, ipotizza un cilindro il cui diametro sia side. Okay? Quindi, visto che la funzione vuole un raggio e io ho il diametro, lo dimezzo per avere il raggio. Ok? Um, ok. È chiaro che scrivere le funzioni così è pericoloso, nel senso che se io non le documento bene poi quando la uso eh, non mi ricordo mai esattamente come si chiamano i vari parametri, a cosa servono, qual è il loro significato. Eh? Quindi, sarebbe buona norma. Definitivo, non so funziona, eh, voglio solo fare una prova se funziona, esatto, sarebbe buona norma. Documentare le funzioni. Questa è una parentesi veloce che vi faccio, ma non la voglio approfondire perché chi vuole diciamo, può entrare. Quando noi eh, chiamiamo una funzione di libreria, tipo la print, vedete che compare la documentazione. Da dove arriva questa documentazione? Questa documentazione è la scritta chi ha scritto la funzione print. Come facciamo, mentre invece quando chiamo la funzione cube non mi scrive niente, volume cubo e basta, cube volume. Come faccio se volessi aggiungere la documentazione? Beh, Si fa con una stringa multilinea subito dopo la definizione della funzione, quindi se voi aprite una stringa multilinea che si fa con tre apici, o tre virgolette, qui dentro quello che compare, e questo la scrivete dopo la def ma prima della prima istruzione, compare un blocco di documentazione e eh, PyCharm in realtà ci mette già dentro delle parole chiave particolari e quindi io qua posso scrivere la documentazione della funzione, calcola il, cubo, il volume di un cubo dato il lato, riceve un parametro che si chiama side length che è la lunghezza del lato, lato e return restituisce il valore del volume del cubo. Se io scrivo questa stringa strana, tra il def e la prima istruzione della funzione, quando chiamerò la funzione, vedete che l'IDE, PyCharm, ha riconosciuto che c'è la documentazione e me lo scrive qua sotto. Calcola il volume del cubo, dato il lato, il parametro side length ritorna il volume del cubo. Adesso poi questa cosa qua, ah, perché non c'è una riga vuota, scusatemi. devo mettere una riga vuota se non sbaglio. eccolo qua c'è la descrizione e c'è la specifica parametro, para, parametro per parametro ehm, di, di che cosa fa la funzione e questo mi aiuterà se, se, facciamo tante, se facciamo tante funzioni è bene avere una spiegazione o messa in un commento o meglio ancora messa questa si chiama documentation string string di documentazione eh, così è chiaro che cosa stiamo passando nei vari parametri hm? ehm ok è sbagliato Antonio mi dice se le funzioni le dichiariamo dopo il main sì è sbagliato nel senso che non vengono riconosciute eh, non c'è un meccanismo di ether ma c'è un meccanismo di moduli e lo vediamo dopo per rispondere a Michele eh, poi le altre domande eh, Nicolò mi chiede dove ho preso i valori di side immagino qua il valore di side è il parametro che Composite Volume riceve Composite Volume riceve che parametro riceve, vado a vedere dove è chiamata, Composite Volume è chiamata qua, riceve il valore della variabile lato. Quindi la variabile lato del programma principale che eh, è stata impostata a 3,5 è usato come argomento di Composite Volume, Composite Volume riceve un parametro side che viene inizializzato con quel valore lì, 3,5. Mm. Ehm... risponde ad Alida questa stringa allora, la stringa con tre apici è una sintassi che permette in generale in python di creare una stringa che va su più righe quindi se contiene una stringa molto lunga che deve andare a capo anziché scriverla con gli apici normali scrivo con gli apici tripli e quindi all'interno della stringa posso andare a capo e questo è un modo normale io potrei creare normalmente una stringa così se una stringa di questo genere sono messe subito dopo la definizione della funzione vengono interpretate come documentazione della funzione stessa. E quindi questa documentazione compare, vedete me la fa vedere l'IDE qua sotto, compare tutte le volte che nel uso, questa è la funzione QVolume, uso quella funzione, mi fa vedere la documentazione e mi aiuta a chiamare la funzione stessa. Quindi è un modo che ho io di documentare la funzione direttamente dentro la funzione stessa, è una sintassi particolare. Um, Rimane ancora un, una domanda in sospeso, no, in realtà due famiglie di domande in sospeso. Una domanda in sospeso a cui rispondiamo subito è abbiamo visto eh, funzioni che hanno due argomenti ma non abbiamo visto funzioni che abbiano due valori di ritorno. Come faccio se dovessi ritornare due valori diversi anziché uno solo? E poi c'è la terza domanda, come faccio se ho delle variabili opzionali? Allora questa la, la, la viene dopo, ok? Uh, vediamo prima i valori di ritorno multipli, allora torniamo magari sulle slide che in realtà fanno tutto un lungo discorso che è lo stesso che abbiamo fatto noi direttamente sulla, uh, sul passaggio di parametri, quindi il fatto che l'argomento viene copiato per inizializzare il parametro e ci sono tutti questi esempi che noi abbiamo già fatto, quindi fatemi andare avanti, qui ci sono se lo volete su Python Tutor la stessa operazione che abbiamo fatto col debugger cioè per vedere i vari frame quindi l'ambito globale e l'ambito specifico della funzione quindi sulle slide vi ritrovate esattamente il ragionamento che abbiamo fatto prima e su queste slide c'è l'esempio che se io modifico il valore di un parametro della funzione l'argomento corrispondente questa variabile è total l'argomento price e il nome del parametro ho modificato il parametro ma l'argomento non gliene fa un buffo, non viene modificato minimamente. Quindi sulle slide vi ritrovate con parole diverse, con esempi diversi, esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto. Ehm, dove è andato a finire? Ehm, due parole sul return, così arriviamo a dire come si fa a ritornare due eh, valori multipli. Ehm, L'istruzione return semplicemente prende un valore e lo usa come valore restituito del, alla funzione chiamante. Restituire più valori tecnicamente non è possibile, nel senso che l'istruzione return restituisce un valore solo e basta. Si può aggirare questa limitazione con un costrutto che credo non abbiamo mai visto, se non di sfuggita, eh, del linguaggio Python, che prende il nome di tupla. Mm. Eh, una tupla è un insieme di valori messo insieme, eh, tupla è una parola strana, però immaginate che sia la generalizzazione di coppia. no? Una coppia, una tripla, una quadrupla, una tupla, per dire un numero qualunque di, di elementi. Eh, quindi è una variabile sola che è fatta di più campi. Allora se io dovessi restituire due valori, ad esempio un valore x e un valore y, eh, allora posso restituire, non posso fare return x, perché se facessi return x, y si perde. Allora potrei ritornare, costruire una tupla, quindi mettendo tra parentesi con la virgola M, questa è la sintassi per costruire una tupla costante, che è fatta di due campi, il primo campo è X e il secondo campo è Y. E quindi in questo caso riesco a inganno, inganno la regola, tu mi dici non puoi restituire due valori, va bene, io te ne restituisco un valore solo, che però a sua volta è una tupla che è fatta di due pezzi, e allora sono riuscito a restituire due numeri anziché eh, uno solo. Uh, ad esempio, aggiungiamo sempre un'altra funzione che, uh, che, sia, che contenga l'area e volume del cubo, cube, non riesco a scrivere Cube, side length. quindi una funzione unica che calcola l'area e volume è una stupidaggine, non la farei mai farei una funzione separata per l'area e una separata per il volume però teniamocela buona okay? allora che cosa faccio? calcolo eh, l'area che è uguale semplicemente al lato al quadrato eh, non so, ho side length per, alla seconda volume che è uguale a q volume di side length ovviamente ho già la funzione che calcola il volume non devo ricordarmi la formula, uso la funzione che ho già. E poi posso restituire la tupla composta dall'area, volume. Quindi se facessi return area restituisce solo l'area, return volume restituisce solo il volume, return area, volume restituisce una coppia di elementi, sono due potrebbero anche essere più di due, il cui primo elemento è l'area e il secondo è il volume. Come faccio a chiamare questa funzione? La chiamo assegnando il valore di tono della funzione a sua volta a una tupla di elementi. Quindi vediamolo sotto, uh, vediamolo magari beh, come primo così lo riusciamo a vedere tutto insieme. Uh, chiamo la funzione area volume cube del lato, Pardon. E il valore di ritorno di questa funzione lo metto in due variabili, a, v, magari, area e volume. Quindi assegno una sintesi un po' strana, però a volte fa comodo, quindi ve la, spendo un attimo di tempo per raccontarvela. Quando ritorno un valore, ritorno una coppia di valori. Questo valore, quindi che viene restituito da questa funzione, viene memorizzato in due variabili, A virgola V con questa sintassi, quindi creo una tupla di variabili che riceveranno il valore. E quindi le variabili saranno eh, A virgola V, conterranno rispettivamente l'area e il volume. Quindi vediamo solo l'esecuzione di questo programma, la prima cosa che mi stampa è 12,25 42,875 con lo spazio questa prima istruzione questo primo output è dato da questa print che ha quindi ricevuto il valore di A e il valore di B, eh, andando a, a, a estrarre i due valori ritornati dalla funzione mm? quindi eh, si usa raramente questo tipo di sintassi però a volte può far comodo che, so, se lavorate con i numeri complessi parte rara e parte immaginaria ve li tenete insieme e quindi potete restituirli in un'unica istruzione return. Um, si possono separare i valori di a e v? Beh, ovviamente a questo punto a e, e, e, e v sono due variabili diverse. Scusate se non ho reso chiaro, ma io quando ho fatto questa assegnazione ho segnato due variabili separate, una si chiama a, l'altra si chiama v, i due pezzi del valore di ritorno quindi questi due numeri sono due numeri indipendenti l'area e il volume li ho messi insieme solamente per poterli trasportare attraverso la return e subito dopo li ho infilati in due variabili diverse Ma ehm, Massimiliano eh, quello, mi dice se io invece avessi un'istruzione un del tipo x uguale non li chiamo né a né v ma area volume cube di side length cosa succede? E succede che x è una variabile di tipo tupla. Mm? Eh, alla fine la tratteremo come se fosse una lista, ma no, la lista le vediamo la settimana prossima. Eh, quindi poi quella variabile x conterrà i due valori e poi devo prendere il primo valore con x di 0 e il secondo valore con x di 1, così come faccio per i caratteri delle stringhe. Alla fine una tupla è un po' come fosse una stringa, una stringa ha tanti caratteri messi tutti insieme in un'unica variabile. Se mi serve posso prenderli singolarmente, altrimenti li, li considero tutti insieme. Mm? Se volessi stampare l'area e il volume E non ho problemi, Io scriverò print F l'area vale A ed il volume vale V. Questi A e V non sono nulla di speciale, cioè una volta che ho fatto questo, lo posso chiamare A e V, X, Y come volete, eh, sono variabili normalissime cioè il discorso della tupla vive solamente proprio solamente nelle istruzioni return per il resto sono variabili normali potete fare tutto ciò che volete con le, con le altre variabili come, come fareste con una qualunque variabile normale ehm, ok, Diamo, queste qua sono un pochino le basi poi voi avete domande curiose in più che sugli argomenti opzionali su come mettere un file separato le vediamo ma secondo me è giunta l'ora anche di fare un po' di intervallo che dite? Quindi eh, direi di farci il solito quarto d'ora di intervallo e le, le, diciamo, le curiosità rimanenti magari un esercizietto possiamo farlo nella seconda metà. Io magari nella seconda metà vorrei anche fare, vi propongo già subito, un, uh, un esercizio che possiamo provare a fare come uso pratico delle funzioni. No? Eh, poi magari, magari nel frattempo ne penso ne scrivo uno con le stringhe così vediamo funzioni che usano numeri e anche funzioni che usano stringhe ci vediamo tra 15 minuti alle eh, 11.50